Sono Elena, socia Andy da febbraio 2009 nel club di Trevignano, sezione di Treviso. L'associazione mi ha aiutato a far emergere le mie emozioni e soprattutto a riconoscerle, dando la giusta dimensione agli stati d'animo, senza ricorrere al comfort food per nutrire corpo ed anima, come ci vuole il mondo moderno del consumismo. In parole povere, se sono felice, rido ancora raggiunto il mio obiettivo di dimagrimento, ma ho fatto passi da gigante per il cambiamento del mio stile di vita. Perciò ora vi svelerò il mio segreto per come affrontare le feste natalizie. Scegliere cosa mangiare consapevolmente e senza esagerare. Buon Natale 2015 e un sfavillante 2016. Venite a trovarci!